È venuto. Yeah. è venuto, a riballare. Ci trova come bestie nascemo, e come bestie è una la pigliate voi, lo sai ciavagliari? Caco mi sapacce. A sto malarnese, io mi piglio sto malo pelucano fino a quando ce la so fatta, e va bene! Ma che ci posso fare, Su so signore, mi rese questo malo tutto rosso, che ci posso fare? Io, io? La presto, lo volevo lasciare a mia! Ho preso, facetelo buacci! Datemi che lo capite! E eh, va bene. Per carità, me lo piglio. Lo lasciassi. Tu, cammina, malo pelu. a tenere a ciavagliari, cammina! Cacciano, sì, bizzini belli! Sì! Camino! Camina! <SILENCIO> Capone, non può andare più qui via! Tacco! Eh! Si è bestia! Ma possiamo andare prima! Tacco! Non si bestia con la mano! No, no, no, no, no! Naghiere, che non ci può stare? Si bestia con la tapapsi! Era un sogno peste! Ma che sta comando? Non capito la mia! Ma sarà scherza! E la sta bene! Per per Ma il suo miscio non c'è! Sulla scappa c'è Non voglio tagliare, no! Aspetta, mi stai in ancora guarda il Basta! non posso portare! Ancora caccia in un traso. Va a tener, va. Bestia. Buono tosso Però se so trovate te lo insegnate. Amore. So se ti bestia. E benignate. legnate. So te. Stai mi sembra indietro che se poi ti andiamo a caratterare. Amore! Tagliate, caro! Vuoi uscire come un'arsenale? Guarda che se lo portano... Non è che si rompa l'uova a donna. Buono fare. Quando le cose diventano vecchie, ti danno a giuttare. Buonanotte! Vieni qua! Natalia, io non voglio tirare la tua Non voglio tagliarla! Tu attalia? Non voglio tagliarla! Questo modo da insegnare a tagliare tutto cosa che faccio. Cose buone e cose tente. Talia, credo non si allontana, ma più fame dall'altro. Povero secco, ora si so mangia un povero secco. Io non voglio stare in niente. <coughs> Cairo due! Che fu, figlio mio? Che fu, che è succedito? C'è, cioè, freddo? Se sei debolo ti pistano nella faccia, adesso è forte come un suo mammo. allora si la vincere. Ma la pace padre e il mio E io mi devo stare. È meglio che tu crei presto. Se soffresi a di maniera, mi è meglio che tu crei. Ma che ci fai tu Camalopelo? Malopelo? Tu a storia vi sa che sei la lavorare, che ci fai qua? Un cazzo che che un cazzo con così? Che ci faccio? Che due mesi cavi marita, ma non ne vuole sapere niente di sto malarnese. Dice che è solo buono per stare sotto terra. Non ne vuole sapere niente. ci faccio con così? Secondo i miei calcoli, la galleria nord e la galleria est si ingrociano sul pallone. Basta poco. Due o tre metri di scavo in verticale. Che ci va? Perché Pecchinchiava lei, ingegnere. C'è bote che di ha la cassa galleria. E poi non si sa se Dio si torna più. Ci vai io. Ci vai io. Aspetta Maurizio, non ci Non si sa se Dio si torna più Nella cassa galleria. Penoso. Penoso!